Scendi subito! Questa domenica Gesù eh, incontra il famoso Zaccheo, Angelico, Angelico eh, caratterizzata come città inespugnabile con le sue mura. Ma quelle mura cadono, e cadono anche le mura del cuore di Zaccheo, al quale Gesù chiede di scendere subito da quel sicomoro perché desiderava vedere. Sì, era incuriosito dalla persona di Gesù, ne aveva sentito parlare, in tanti modi e per lungo tempo. Voleva vederlo, voleva solo vederlo. Ma Gesù basta questo, si contenta di questo, anche una piccola luce, anche un piccolo spiraglio. Come diceva Francesco qualche mese fa, nel viaggio compiuto apostolico, ecco, diceva possiamo anche trovare... Nel volo un buco e il pilota attraverso quel buco tra le nuvole riesce poi a passare per atterrare. È quel buco che il Signore vuole trovare, quello spiraglio che vuole trovare, che ha trovato nel cuore di Zaccheo. Voleva vederlo, di lì nasce tutto il desiderio di Dio di incontrarlo. Dio ha bisogno, ho bisogno, devo stare a casa tua, devo fermarmi a casa tua. Gli manca Zaccheo. Così come a Dio mancano tutti quei, quegli uomini, e quelle donne che vivono come se Dio non ci fosse, mancano al Signore tutti quei fratelli e quelle sorelle che vivono in maniera incoerente, senza la grazia di Dio, nei loro peccati. E non sono tanti peccati a dissuaderlo, no? a stupirlo, perché conosce il cuore dell'uomo, sa che siamo creature fragili, ma piuttosto l'orgoglio di chi non vuole nemmeno vedere Dio. Zaccheo però voleva vederlo, e in quello spiraglio, come dicevo, Gesù trova modo di entrare nel cuore di quell'uomo e di determinare quindi una conversione. Tutti mormorano perché Gesù ribalta gli schemi, sta con i farisei, a casa di un fariseo, a casa di un pubblicano, di un grave peccatore incallito, ma Gesù non, non si lascia coinvolgere così come ogni cristiano dovrebbe fare. Non possiamo farci condizionare dalla logica del mondo, dobbiamo sfatare, ecco, ribaltare gli schemi, andare incontro a chi soffre, perché Gesù è venuto a salvare i malati, a guarire i malati, non, non i sani, incontra i peccatori. Ecco Don Tonino Bello, a questo riguardo, ci diceva ecco, di guardare a Maria, una donna senza retorica, senza schemi, Santa Maria, donna senza retorica, prega per noi peccatori, diceva una preghiera bellissima, prega per noi che siamo perennemente esposti tra quelle convalescenze ricadute che intossicano la nostra vita. Ecco, dobbiamo uscire da queste convalescenze, dai nostri peccati e aprire uno spiraglio così che Dio possa passare ed incontrarci. Buona domenica.